Ciao, vi aspetto questa sera ore 20 sul canale di Chiamatemi Guerriera per un'intervista. Sì, lei mi intervisterà sul teatro e su tutte le cose che lo circondano. Potrete fare anche le vostre domande. Vi aspettiamo numerosi e ricordatevi che niente è quello che sembra. Anche se il sembra, a volte, è bellissimo ciao ciao